La settimana scorsa ne avevamo parlato raccontandoci quante geometrie ci sono in questa carta, che sono veramente tante. Oggi non so che cosa ci potrà raccontare, poi uno si potrebbe anche chiedere, no? Ma la stessa carta ti dirà la stessa cosa. Eh no! <ride> se no sono 33 carte nel giro di 33 giorni o poco più avremmo bello che finito di raccontarcele la cosa interessante è che ogni volta raccontano, parlano di qualcosa di differente sempre sul loro argomento partendo sempre dall'essenza che, che raffigurano sia nell'immagine sia nel titolo è, eh, non è un'opera d'arte eh, questa carta come le altre che nasce a sé stante così per uh, un sogno o un'ispirazione di un artista è una rappresentazione che nasce dagli insegnamenti della tradizione del drago trasparente quindi c'è non tanto un'opera d'arte dietro questa carta l'opera d'arte c'è ed è davanti questa in particolare eh, mi sa che l'abbiamo detto anche la settimana scorsa come quella di ieri e della Roberta Rambotti però l'opera d'arte è la rappresentazione che c'è in copertina. Quello che c'è davvero dentro alla carta è un insegnamento, è uno degli insegnamenti fondamentali di questa parte di terra dove viviamo noi. Con qualsiasi disegno, con qualsiasi forma, può essere in una carta, può essere nei dadi, Tanti di voi li conoscono, io i dadi li uso spesso. Fanno riferimento allo stesso set di insegnamenti delle carte. Sono semplicemente in un altro strumento, in un'altra modalità d'utilizzo. Chiamano, non negli insegnamenti, ma dentro di noi, delle parti diverse in gioco. Quindi possono avere tante, tante, tante altre forme ancora. Possono essere nei numeri. Stasera, ad esempio, la mia amica Tiziana fa un bellissimo workshop vicino a Reggio Emilia, se siete in zona andateci, dove c'è tanto a che fare con la numerologia e con il canto. L'essenza sono sempre gli insegnamenti della tradizione, non passa dalle carte, non passa dai dadi, passa dalla numerologia, dal canto, dalla meditazione guidata, credo. Quindi, ognuno poi trova il modo e la strada che in quel momento li aiuta ad essere veicolati meglio questi insegnamenti ma sono sostanzialmente ognuno come un bacino infinito a cui attingere quindi dietro questa carta eh, non è la carta che parla è l'insegnamento che c'è dietro e quindi può insegnarci all'infinito potrebbe uscire tutti i giorni la stessa carta allora è bellissimo come durante la ginnastica sia estremamente chiaro il movimento che c'è dietro l'insegnamento di questa carta angeli e demoni come romanzo e il doppio io ci ho sempre visto l'angelo nell'azzurro e il demone nel rosso ma questa è una mia interpretazione Mentre facciamo ad esempio gli esercizi di stretching, è chiaro come queste due parti si toccano e si bilanciano. Da una parte i muscoli che si stirano e arrivano fino a un limite e dall'altra il benessere che viene da questo limite. Ma quindi mentre faccio stretching ad esempio soffro o provo benessere? Tutte e due. Questa è la, la grande magia no? di, di come noi viviamo sulla Terra. Che uno dice, ah la dualità, che schifo, la dualità voglio tornare nell'unità. Sì, certo, l'unità è bella. E in questo disegno sta proprio qui, in cima alla piramide. Esiste, si tocca e sotto si dividono questi due ambiti, uno azzurro e uno rosso. Uno angelico e l'altro un po meno non c'è né meglio né peggio non avrebbe nessun senso fare i nostri esercizi di stretching se fossimo già nel perfetto incontro di allungamento del muscolo e benessere che questo genera e invece facciamo un percorso differente quindi sto bene o sto male quando faccio la ginnastica, quando faccio stretching, quando muovo energia durante queste sessioni del mattino? Tutte e due. Da una parte eh, faccio fatica col muscolo e dall'altra provo benessere, provo a volte anche sollievo in questi stretching che comunque non sono eh, rilassanti ma mi aprono, mi allungano, mi fanno stare meglio nel corpo. Quando muovo l'energia con i movimenti più simbolici, quelli dei tre corpi, piuttosto che quello eh, dell'allineamento dei sette chakra, sì, sicuramente mi dà benessere, mi dà armonia il movimento che faccio, ma contemporaneamente dentro, non avendo più l'attenzione puntata su ah, che fatica a fare lo stretching, è molto complesso tenere a bada i pensieri. È forse più facile se parliamo no? con la voce guida durante la ginnastica, a volte è più semplice non perdersi via in divagazioni, ma il rischio è sempre lì. Tra una parola e l'altra, tra un movimento e l'altro, è difficile, ma è umano che sia difficile rimanere centrati sui movimenti. È la stessa cosa. È una fatica diversa, non è muscolare, è una fatica di personalità, di tenerla a bada, di tenerla un po' concentrata è una fatica della mente che guarda un po' corpo-mente stanno assieme vivono tutte e due nella materia nell'incarnazione nel tempo percepito come lineare quindi l'insegnamento di oggi di questa bella carta è proprio eh, credo da ricercare in tutte quelle cose che ci spingono verso il limite di dove si toccano la possibilità e la sofferenza. Ci sono tante cose così nella nostra vita, ci sono tante situazioni che per un lento o anche meno lento accumulo ci fanno montare dentro una spinta, una necessità d'agire, una necessità di cambiamento che a un certo momento la trova la punta di questa piramide. Abbiamo tantissimi elementi continui nelle nostre giornate. Eh, che da una parte ci esasperano e dall'altra ci fanno capire molto bene che cosa ci serve, da una parte eh, ci fanno soffrire e dall'altra ci insegnano tanto, da una parte ci danno gioia e dall'altra magari ci creano o ci preparano un sacco di problemi, cioè non si separano mai queste due cose, non si può, tanto c'è luce e tanto c'è ombra, sulla terra funziona così, quindi Cosa possiamo fare? Intanto rendercene conto. Questa è la chiave di tutto, cioè renderci conto che non è una cosa brutta da appallottolare e buttare via. Si butta via quando non si è più esseri umani e questo vuol dire, sì certo trascendere, ma implica anche morire. E se si è vivi un motivo ci sarà. Si vede che non abbiamo finito di fare quel che dobbiamo fare da vivi. E quindi bisogna tenerlo presente, questo insegnamento. Questa carta ci dice, occhio, ce n'è sempre due parti, una azzurra e una rossa. E poi c'è questa parte centrale nella carta, il doppio. Le due faccine che si guardano allo specchio, con un'espressione neanche tanto rassicurante. Attenzione a disperdere troppa energia lì. In questo fissarsi e guardarsi e perdersi dentro di sé attenzione perché più rimango chiusa nel mio mondo nella contemplazione di me e più è difficile farli incontrare questi punti più hanno da spingere per bilanciarsi il punto dove si appoggia questa continua alternanza questa continua altalena tra quello che mi fa star bene e quello che mi mette in difficoltà. Gradevole e sgradevole, luce e ombra, se vogliamo chiamarle così, e dove si appoggia da nessun'altra parte se non dentro la mia personalità. Se una personalità non l'avessi, non avrei un giudizio che mi fa dire questo mi piace, questo non mi piace, questo mi fa bene, questo mi fa male. Sarebbero dei dati di fatto che scorrono in un flusso di coscienza completamente diverso da quello dell'essere umano, che invece ha connaturato il giudizio. Allora è facile, sospendiamo il giudizio, ed è finita lì, abbiamo risolto. Eh, bravo, provaci a sospendere il giudizio, bisogna morire per sospendere il giudizio. Finché c'è una mente, il giudizio è attivo, anche quando si dorme, perché la mente non è che sparisce quando dormiamo, abbassa il volume parla a un tono di voce più basso, quindi invece di urlare bello, brutto, eh, schifo semplicemente lo dice a voce più bassa eh, questo mi piace, ah, questo meno ma c'è comunque anche di questo ci ricordiamo lo integriamo, è forse la parte più difficile perché c'è una formazione nel mondo spirituale ma in generale nella, nel mondo contemporaneo c'è cioè una formazione che da una parte è molto improntata al giudizio, bello brutto, bravo, cattivo, diamo dei voti, passato non passato e dall'altra eh, enfatizza molto il io non giudico, è una cazzata io non giudico, già solo il fatto che dico è un bene non giudicare sto giudicando. Cioè uno si deve anche un po' svegliare su questo, no? Se no si rimane sempre qua nella parte bassa della piramide e bisogna che parli forte il demone, che parli forte l'angelo e che ci scuotano di qua e di là <ride> sull'altalena per giocarsela, per farci trovare quel punto d'incontro dove si riesce ad ascoltarli tutti e due e sia si soffre per lo stretching ma sia si ottiene anche un po' di sollievo, di benessere e di crescita. Già che me ne accorgo che c'è questo giudizio di mezzo, questo qua, e già mi sento meglio in tutto questo equilibrio, già mi accorgo che non c'è solo il giudizio, ma ci sono tutte e tre le parti e dissi nell'insieme non sono neanche disarmonici, sono anche belli è anche una carta pulita, piacevole è una carta estremamente profonda e complessa questa se mi ricordo di guardarla nell'insieme anche nella mia vita appare questa complessità questa bellezza, questa pulizia Quindi non tanto sospendere il giudizio, quanto ricordarsi che il giudizio c'è. Già quello è un passo avanti enorme. Poi il resto pian piano viene. Ok, ci si mette in piedi, come sempre. Partiamo dallo stretching dei meridiani. Apriamo i canali d'energia nel corpo. Se ne abbiamo tanta che sia un'energia piacevole o che sia un'energia magari un po' arrabbiata un po' infastidita, non importa la facciamo ben scorrere la distribuiamo bene in tutto il corpo se ne abbiamo poca invece ci lasciamo ricaricare prendo aria e poi espirando lentamente nella posizione e ci respiro la coppia di meridiani polmone e intestino crasso respiro bene da terra e faccio scorrere l'aria e ritorno cambio l'intreccio dei pollici dietro la schiena e ripeto prendo aria da terra ed espirando pian piano forse uno degli stretching più difficili da eseguire, cioè che fanno più resistenza, che incontrano più rigidità. Ogni giorno mi ascolto e trovo fino a dove posso arrivare. La sfida non è ovviamente scendere più degli altri, ma trovare proprio il Dove mi streccio ma comunque mi fa bene se è il caso appoggio la schiena a terra Sento bene allungarsi i quadricipiti ma soprattutto tutta la parte frontale del busto e anche i fianchi del busto fino a scorrere nelle braccia, fino alla punta delle dita delle mani. espirazione molto lentamente delicatamente mi alzo prossima posizione piante dei piedi a contatto vicine e lontane dal corpo non importa quanto oggi mi va bene sempre trovando quel famoso punto d'incontro tra lo stretching e il benessere prendo aria dalla base della schiena dall'osso sacro inizio ad arrotondarmi i gomiti il meridiano del cuore meridiano dell'intestino tenue con la prossima ispirazione inizio a srotolare dalla base della schiena le vertebre, una dopo l'altra si allineano fino a che anche il capo ritorna in cima alla colonna. Stendo le gambe davanti a me, le punte dei piedi guardano verso il soffitto, prendo aria dai piedi, la porto nella parte bassa del busto ed espirando mi allungo in avanti. Non è tanto la schiena che si incurva quanto la zona lombare che si distende, l'ombelico che va verso i piedi. Il respiro e le braccia tese mi aiutano a far passare aria nei fianchi, nella parte bassa del ventre, sotto le ascelle piano della bescica e dei reni e poi espirando lentamente accorcio la muscolatura della schiena e ritorno gambe incrociate questa gamba passa davanti all'incrocio quindi il braccio dalla stessa parte passa davanti all'incrocio Sposto il peso sulle mani, spingo verso il basso le ginocchia, l'incrocio di gambe e braccia mi aiuta a fare spazio nella schiena e in tutto il busto, nelle spalle, nelle anche. Mastro del cuore, triplice focolare. Con la prossima espirazione lentamente ritorno, cambio l'incrocio delle gambe e di conseguenza anche quello delle braccia, così, inspiro e poi entro nella posizione, le spalle sono basse, distanti dalle orecchie, il collo è lungo e rilassato. Prendo aria ed espiro. Con la prossima espirazione ritorno. Divarico le gambe quanto oggi mi fa bene e quanto mi riesce a dare stabilità. Attacco bene l'osso sacro a terra. A terra respiro e svuotando lo spazio nel fianco. Mi sostengo bene. Con i muscoli dorsali, non mi abitavo. del fegato e della cistifellea. e poi espirando ritorno inspiro dall'altro lato da terra mi allungo torno al centro, mi alzo in piedi e attraverso i miei tre corpi, inspiro, il corpo mente fatto di materia, espiro, l'anima, il mondo del sogno e del sentimento, trattengo il fiato, lo spirito, della percezione. Li attraverso tutti e tre. Percezione, sentire, pensiero e azione. chakra, parto dal terzo, una spinta, un intento che da dentro mi porta nella vita, un'emanazione e subito si radica a terra, divento come un albero, le radici sotto i piedi e i rami, le foglie aperte in alto, il corpo è il fuoco. Secondo chakra mi apro e mi rivolgo alla terra. Le chiedo di insegnarmi il segreto per vivere qui. La terra mi insegna che il segreto è lo scambio. Continuo a dare e ricevere. Con il quarto chakra lo sperimento. E con il quinto porto alla luce i miei talenti che mi liberano il sesto chakra da tutte le proiezioni allinea anche il settimo che mi connette al cielo e contemporaneamente alla terra mi rende un tramite tra sotto e sopra un tramite flessibile attingo nel passato porto verso mai estraniarmi dal presente. Nel presente apro alla filatura, lo stare insieme armonico dei miei tre posti. All'interno di me e nel contatto con la terra, apro la cavità smeraldina. E poi seguo i movimenti delle geometrie. costantemente, un movimento bilanciato gli opposti Continua. verso e da me cerchio che si spande uniforme dal punto centrale immobile di tutte le geometrie di tutti i miei movimenti L'esagono. che divide visibile e invisibile e li bilancia, li fa giocare come i riflessi di uno specchio le due metà di uno specchio la spirale che le metà le attraversa tutte le intreccia e le rilascia Poi il triangolo che nell'intreccio separa ciò che è passato da ciò che comincia, ciò che ritorna da ciò che ha concluso il ciclo e se ne va. forma tra le mani, sui palmi, tra le dita e faccio confluire tutto in un unico punto.